Rifacciamo, rifacciamo da capo, chi abbiamo in collegamento? Paolo. Abbiamo uno dei gestori del Keynes Blog. E lo facciamo presentare al volo, ci racconti due parole sul Keynes Blog e poi ci dici cosa sta facendo Shinzo Habe, che fra l'altro abbiamo detto prima, è anche di un partito conservatore, quindi non si capisce tutta questa foga keynesiana. Vai! Allora, io sono Guido Iodice, e insieme a Daniela Palma.. Eh, sono l'ideatore di Keynes blog, KeynesBlog, Keynesblog.com, scritto Keynes con la K no, la Y sì. e siamo attivi da febbraio dell'anno scorso, siamo diventati mh, un blog abbastanza importante nell'ambito eh, diciamo, di quelli che si occupano di economia. E cosa sta facendo Shinzo Abe? Allora, Shinzo Abe ha costretto la Banca Centrale del Giappone a fare un'enorme espansione monetaria, come avete spiegato precedentemente, eh, a comprare titoli di Stato, eh, a fare più di quel quantitative easing che sta facendo Bernanke in, um, negli Stati Uniti e ha anche annunciato grandi piani di spesa pubblica. Allora, i grandi piani di spesa pubblica ovviamente mh, impiegano un certo tempo per, per essere messi in atto e, e quindi eh, qualcuno oggi teme che tutta questa liquidità possa, riversandosi nei mercati finanziari, eh, creare delle bolle speculative. Eh, va detto una cosa però che, mh, diciamo, differentemente da quello che... Alcuni autori, alcuni economisti cercano di dire o di, diciamo di, di, di far passare come messaggio, cioè che eh, chiama le bolle keynesiano, in realtà è esattamente il contrario, Keynes eh, per tutta la vita ha eh, messo in guardia dai mercati finanziari che lui chiamava dei casino, eh, la cosiddetta Tobin tax per esempio, in realtà l'ha inventata Keynes. Tobin parlava di tasse sulle transazioni valutarie, cioè io quando compro i dollari, io quando compro gli yen, quando compro gli euro. Eh, invece la tassa sulle transazioni in borsa, qualsiasi tipo di transazione sui mercati finanziari, beh, quella è un'idea di Keynes che è esposta nella teoria generale. Ok, quindi scusa, esattamente, il governatore della Banca del Giappone, spieghiamo a Laura soprattutto che ha chiesto Grazie. sta prendendo appunti gli ho spiegato Ma appunti la base monetaria però, lo vedete in cam Le ha spiegato M0, M1, M2, M3 eh, cosa fa esattamente? tu dici la banca del Giappone compra titoli di Stato come fa esattamente dove finiscono questi soldi? cioè per farci capire la liquidità Ma come fa esattamente? è semplice Il, le banche centrali sono i monopolisti della moneta cioè eh, la banca centrale con... Oggi, col computer, prima scrivendo dei numeri a mano, eh, stampa tra virgolette nuovi yen e con quegli yen va nel, nei mercati finanziari, quindi alla borsa di Tokyo, compra quel che vuole, semplicemente. Questa nuova moneta arriva alle banche. Cioè Per esempio, io fai finta che io sia un giapponese e ho eh, dei titoli di Stato giapponesi su, sì. in yen. Vedo che in questa giornata c'è un compratore forte, perché c'è uno che compra più o meno, non dico a tutti sì. i prezzi, però compra, si è obbligato a comprare una certa quantità, quindi compra a prezzi buoni. Io vedo che ci guadagno e ho voglia di liberarmi di questi titoli e li vendo alla banca centrale, dopodiché io ho un equivalente in moneta. Lo sì. deposito presso la mia banca sì. e io sono il consumatore tipo, diciamo, della trappola di liquidità. Cosa posso fare io? Quali sono le opzioni che ho io come investitore giapponese per muovermi? Ma eh, tu con quei soldi ovviamente ci fai quello che vuoi, ci puoi comprare. Cioè cosa vorrebbe titoli. che facessi io Cinzio? Eh, quello, quello che si vorrebbe che diciamo è quello di investirli in, in attività reali. Eh, il problema è che quando succede eh, che si crea, quando si crea una bolla finanziaria, ad esempio quello che è successo negli Stati Uniti con, um, con la bolla dei mutui subprime, tu stai sul computer, vedi che il titolo di quel. Eh, di, quel, mh, di quella banca di quel mutuo di quel, qualsiasi cosa sia eh, sta salendo che fai, compri nel, <coughs> subito perché poi eh, quel titolo salirà e tu lo rivendirai quando sarà salito e ci avrai guadagnato no, così funzionano i mercati finanziari in realtà poi Keynes spiegava mh, proprio nella teoria generale nel capitolo dodicesimo che gli investitori professionali cioè quelli che eh, per esempio chi gestisce i soldi di un, di un fondo pensioni, eh, quelli sono un po' più guardinghi, oppure di una, un fondo speculativo, un hedge fund, che cosa fanno? Eh, cercano di indovinare eh, cosa faranno tutti gli altri. Quindi si crea una. perché tutti gli altri si, si pensa, compreranno altri eh, certi titoli. Certo, e ci saranno i che... soldi e quindi qualcuno comprerà. Esatto. Quindi se uno è in grado di capire mh, quando un titolo salirà eh, e quindi di comprarlo prima che salga, lo, lo compra a un prezzo basso per poi eh, rivendere un prezzo molto alto, è quello che guadagnerà di più. Certo. Eh, ovviamente si espone a un rischio, cioè di sbagliare, di sbagliare rimanerci secco scenda, se entra oppure troppo. Oppure di non venderlo. Prima che il titolo croi. Certo. Allora io scusa come investitore giapponese quindi se sono così sofisticato mi butto immediatamente a comprare azioni sul Nikkei e questo è un po' quello che è successo oppure decido boh forse di comprarmi una casa o di fare.. oppure decido di comprare titoli di stato italiani. Esatto quello che sta succedendo che siccome sta succedendo. lo yen non rende nulla e si svaluta vengono a comprare in casa nostra perché da noi rendono tanto. Il problema è che però il Giappone ha comunque da finanziare un suo debito pubblico, perché se i giapponesi smettono di finanziarlo hanno un problema Ma questo in realtà met... è un problema secondario, nel senso che il Giappone cioè la banca centrale giapponese stampa nuova moneta e compra i titoli cioè, di Cioè si stato. può fare all'infinito secondo te? Tenete conto che è vero che il Giappone ha 240% circa di debito pubblico non si sa neanche precisamente se è 240% 220% o 250% diciamo 240% di debito pubblico però la metà quasi la metà in realtà è in possesso o della banca centrale del Giappone sì. oppure di banche, di istituti, di enti pensionistici eccetera, dello Stato, quindi lo Stato è indebitato, la metà di quel debito quasi la metà di cioè quel debito è dello Stato stesso ma questo è normale, cioè non è che ci sia nulla di, di particolare poi è una il resto giro il grosso è detenuto da eh, banche, istituti o singoli giapponesi. Tenete conto che in Giappone ci sono addirittura, leggevo poco tempo fa, donne che eh, mettono annunci dicendo che cercano possessori di titoli di Stato. <ride> certo. È una sicurezza, no, se diciamo. Ah, certo. Quindi il Giappone non può fare default eh, come qualsiasi paese che... Eh, emette la propria moneta non, a meno che diciamo eh, come è successo per esempio per, per l'islanda la gente non incomincia ad usare monete estere mm, in islanda è certo. successo e la, la moneta giapponese eh, scusa la moneta islandese la corona islandese certo. era instabile si svalutava i, i, i tassi per i prestiti erano alti la gente eh, usava diciamo nelle transazioni eh, certo. finanziarie... Ma quindi si butteranno sui bitcoin diciamo no visto sì, che è, è diciamo, un altro aspetto, dietro, una no, fiammata che dietro, ci può essere eh, io... quindi la gente si indebitava in quella moneta in più le banche islandesi uh, si sono aperte a diciamo delle, delle filiali virtuali nel tipo conto arancio no quella cosa lì loro si sì. chiamava ice save sì. nel in, in olanda e in, in, in in Inghilterra, quindi la gente si. le banche si indebitavano in, in, con l'estero in, in valuta estera e quindi poi il crollo chiaramente... Certo. Ma ho una domanda, ho una domanda da colui che ne sa fino a un certo punto, anzi non ne sa però cerca di seguirvi, ma la domanda che ti faccio è proprio molto puntuale. Com'è che il Giappone, come tu più di una volta adesso hai suggerito può permettersi e da, un, e da un lato garantisce di non avere rischio default proprio perché emette valuta e contestualmente non svalutare la propria valuta oppure svalutarla e non subire quelli che sono i problemi di una valuta svalutata? Diciamo, se tu sei... Se il... ho capito abbastanza, scusami, eh, se è permesso... Sì, se no, ho... no, no, certo, certo. Se tu sei il... Diciamo, il. ecco, mettiamo che io sia la microsoft no mm -hmm. e mi indebito in, uh, in copie di Windows no? cioè non potrò mai fare default perché le faccio io le copie di Windows non mi costa niente eh, farle e quindi non potrò mai fare non potrò mai fallire sulla mia su ciò che produco a costo sostanzialmente zero uh, il giappone ha anche il problema che evidenziatavate voi che ha una inflazione bassissima, o, an, o meglio, ha avuto fino ad oggi una deflazione, cioè i prezzi scendevano, e quindi i pericoli, onestamente i pericoli inflazionistici che ci potevano essere, per esempio in Islanda, che è un paese che importa tutto, poi tra l'altro, non ci sono eh, attualmente almeno. Certo, poi, come dire, prevedere il futuro è sempre complicato, ma attualmente loro hanno problema opposto, cioè eh, quello di cercare di creare un po' qualche possibile di inflazione, perché tieni conto che la deflazione può apparire una cosa bella per, per chi compra la pasta in Italia o non so, il sushi in Giappone. Eh, ma chi ha un debito, chi ha un mutuo, in realtà sta pagando di più, perché eh, se tu hai fatto un mutuo a 100.000 euro. E, eh, quei, eh, quei 100.000 euro eh, cominciano a valere di più eh, il tuo debito si sta ingrandendo non si sta riducendo no, questo, è, inflato, questo è chiarissimo quindi cioè. tu cercherai di risparmiare e se cerchi di risparmiare l'economia andrà peggio i prezzi scenderanno ancora di più e quindi è un serpente che Però si muove. possiamo dire che il Giappone è un caso unico al mondo anche nella storia c'è cioè un paese un fortissimo esportatore è un sistema compatto unico con una popolazione tutto sommato disciplinata e frugale se vuoi è una Germania ancora più pronunciata e quindi è vero che il Giappone può fare tutti questi numeri la banca del Giappone e non si arriverà mai a un fallimento formale però tutto sommato cioè, diciamo che anche a livello chiamiamolo signoraggio tutti quegli aspetti lì cioè non è che il consumatore giapponese ne avrà necessariamente un vantaggio da queste politiche un po' se vogliamo atomiche che stanno facendo no? cioè ci sono sì. dei, degli effetti perversi che in qualche modo arriveranno a galla? beh, gli effetti perversi come dicevo prima possono arrivare se come dire la gente non investe in, in, in attività reali ad sì. esempio che cosa succede? che il, adesso noi vediamo sì il PIL annualizzato Uh, arriva a crescere del 3,5%, però se vediamo le attività industriali, okay. nonostante la svalutazione dello yen, sì. eh, beh, quelle ancora all'angua certo. so, Il problema è questo: quando c'è un sistema economico in cui i mercati finanziari sono liberalizzati, non c'è sostanzialmente nessuna regola, la gente con i soldi può fare qualcosa, che... quando invece ci sono le regole, come c'erano prima. Prima degli anni 90, quando poi Clinton cancellò negli Stati Uniti il Glass e poi noi abbiamo fatto lo stesso, eh, diciamo Mario Draghi ne sa qualcosa, e, e beh, allora i soldi possono fluire dove, dove conviene di più. E quindi le, le, come dire, le, le bolle sono al, all'ordine del giorno. Quando vigevano diciamo, i, le regole eh, keynesiane, sì. cioè quando c'era il glass steagall act e altre regole sulla il... no me lo glass steagall act che era un anzi dilo sì. ti... direttamente tu così facciamo prima allora, il glass steagall act era una legge che fatta da roosevelt nel... dopo il crollo di wall street nel 1929 eh, quando roosevelt prese il potere mh, bloccò le, diciamo, le banche e dal da, da poter fare investimenti speculativi separò col Stigal Act le banche di raccolta del risparmio delle famiglie e di investimento sulle attività reali da quelle che invece facevano eh, speculazioni sui mercati finanziari Quindi, ma di, forse fatto... era un tasse... di solito viene citato questo ma in realtà era un complesso certo, era un tassello di una manovra De... molto più alta in quelle erano le regole che cosa succede? quelle erano le regole eh, dettate diciamo così dalla dottrina keynesiana che diceva attenzione i mercati finanziari sono pericolosi e un, un grande economista eh, diciamo di scuola keynesiana che era Alan Minsky eh, studiò proprio il, i mercati finanziari e spiegò che in la parte veramente instabile del capitalismo lì è nel mercato finanziario quindi si possono sostanzialmente si possono fare le politiche che si vogliono stampare quanta moneta si vuole se ci sono dei controlli sui mercati finanziari. Il problema è proprio questo. Allora, sentire dire, ad esempio, che eh, ai keynesiani, come c'è cioè, un famoso libro, eh, Tutti gli errori di Keynes, che addebita a, a Keynes le bolle, è assurdo una, una cosa del genere. Quando Keynes era un, era un nemico del, de, della. Ma è vero che finanza, ha perso dei soldi in borsa era... lui anche tanti? O è una leggenda? lui Come? abbia perso molto in borsa, prima del 29. Sì, perso e ha guadagnato, poi okay. ha studiato un, un metodo diciamo di, per investire in modo tranquillo che okay. poi è quello che oggi si chiama metodo Buffett, da Warren Buffett. La vera, la vera. È, è talmente tranquillo che ha fatto una paccata di miliardi Warren Buffett sulla no, sì. spalla degli altri eh, è cioè, cioè, sì, tranquillo, tranquillo per uno, eh, gli altri invece hanno la ghiaiona nel sedere diciamo. che è un metodo che vi spiego, sì. non è difficilissimo è investi ad aziende che fanno profitti <ride> non è difficilissimo eh, posso, siccome prima vi sentivo parlare di, di Skype e di... Sì. prima sì. che lo comprasse la Microsoft quando è nato Skype? è vero che è stato nato su un investimento pubblico lo sapevate? No, Estonia, so però, in è in stato Estonia. finanziato dall'Unione Europea ah. e funzionava e funzionava, funzionava diciamo, all'epoca funzionava ah tu dici poi sono arrivati i privati e hanno fatto delle cagate e eh, eh, vabbè poi è una lettura un po' così <ride> scusa allora eh, facciamo assunto la... e chiudiamo sì, il blocco sì, diciamo. scusa. Uh, il rischio che succeda come negli Stati Uniti dove sostanzialmente la Fed ha comprato un sacco di titoli sul mercato che in realtà appartenevano alle banche quindi le banche hanno tesaurizzato tutto nelle, praticamente nelle riserve nella banca centrale aumentando il proprio coefficiente appunto di, di riserva ed è finito che pur raddoppiando la base monetaria i prestiti negli ultimi 5 anni non si sono mossi di un dollaro sostanzialmente sono gli sì, stessi rispetto a 5 anni fa. Il pericolo prestiti, che succede anche in Giappone? Allora, guarda, i prestiti sono dipendono dall'economia da, diciamo, da, da, da, dall reale se uno va da finanzi... Uno può anche chiedere un prestito per, per comprare dei titoli, certamente. Però diciamo, per quanto riguarda l'economia reale, se uno va in, in banca per accendere un mutuo, per comprare una casa, o un imprenditore va perché si vuole, vuole assumere un nuovo personale e quindi deve pagare gli stipendi, va in banca e chiede, chiede un prestito. Quella è la moneta. La banca centrale, questa idea che come dire, la banca centrale stampa e poi i soldi si moltiplicano attraverso mm. le banche, il cosiddetto moltiplicatore sì. monetario, in realtà è un'idea abbastanza vecchia, superata, in realtà quello che succede è che sono, è l'economia che tira sì. nella... nella diciamo nel, la moneta dalla banca centrale e la banca centrale non può spingere non, non spinge niente certo. è, un, è un processo a tirare è un processo a pull Vabbè, non ti dà comunque ma... la ti dà il proiettile poi se tu non lo spari no? Eh, quello dipende un po' da esatto ti, dà, esatto ti dà il proiettile ma poi tu puoi anche tenerlo nella cosa ok l'ultima ora quello che può succedere sì. in giappone è, è appunto dipende se questi soldi vengono richiesti per comprare titoli che, i cui prezzi si pensa saliranno alle eh. stelle o per comprare materie prime o quello che sia diciamo, è, un, è una cosa. Se questi soldi invece fluiscono nel, nell'economia reale è un'altra. Allora come si fa sostanzialmente? Come si fa? Allora, Prima di tutto bisogna diciamo, bloccare o regolamentare meglio i mercati finanziari, fare dei controlli veri, fare delle regole ferre su quello che si può fare e su quello che non si può sì. per quanto riguarda l'economia reale e lì c'è poco da fare quando la gente ha sfiducia quando la gente non compra lo deve fare oh, lo stato ecco qua Quindi, qui è il nucleo lo dico ai centrale, miei amici questo è il nucleo stato, di keynes questo è il nucleo diciamo, di è, è la, è la verità quella, è la che, verità del vangelo non bisogna, di non bisogna credere che diciamo eh, attenzione è vero che lo stato spreca Mm? Sì. Nel senso che può fare degli investimenti sbagliati, ma lo fanno anche i privati, eh? cioè non è sì, il concetto stesso. Sì, solo che la responsabilità per... dell'investimento sbagliato del privato ricade sul privato, quella dello Stato ricade sul me, che non ho deciso di fare. No, no, attenzione perché se la, spesa, attenzione, se la spesa è in deficit e se il deficit è monetizzato dalla banca centrale, oh, ecco. in realtà eh. quella è nuova moneta. Cioè, non, non è che tu stai pagando nuove tasse al limite solito, paghi un po di inflazione cioè pagano doppio le i pomodori vengono addirittura diminuite. Eh no ma stavo dicendo però scusami prima quando ti ho fatto quella domanda mi hai risposto giustamente sicuramente per incompetenza mia ho capito poco però quello che ha appena detto paolo è quello che penso da un po nel momento in cui tu hai monetizzato il tuo debito, in realtà mi hai duplicato il prezzo, de, de, cioè potenzialmente mi vai ad aumentare il prezzo del singolo de, de, de, de la, del singolo bene che io compro perché subisco questa cosa con un po' cioè nel senso, ottengo dei Ma benefici da un lato... Scusa, una domanda, tu hai visto inflazione negli Stati Uniti? Da cosa dipende l'inflazione? No, perché un attimo, però negli Stati Uniti abbiamo appena detto che i soldi della Fed in realtà sono rimasti nel giro delle banche non sono usciti con... Uh, con prestiti, cioè quindi, ci sono bolle degli asset, quindi eh, in questo caso non ha patito il consumatore americano inflazione ma non ha neanche patito crescita economica indotta dalla mon monetaria che si è un po' diciamo neutralizzata da sola to. però sì. attenzione la non è mh, non è solo il fatto che le, come dire, le, le mh, i soldi rimangono nelle banche no? sì. nelle riserve eh, in realtà perché succede? perché appunto la, la, la L'economia assorbe quello che gli serve. Esatto. L'inflazione è un fenomeno che dipende fondamentalmente dai costi. Questo, perché in, facciamo un esempio, l'Argentina, di cui uh. si dice sempre che ah, ha un'inflazione altissima, il governo mente, sì. eccetera. Sì, è vero. Come faccio ad accorgermi che c'è un'inflazione altissima? Guardo quanto sono gli incrementi salariali l'inflazione, dipende dai costi. Mm. Se i lavoratori chiedono il 20 per il 25 di più nel, di stipendio, tutti i costi saliranno, tutti i costi per le aziende saliranno, i prezzi saliranno. Da quello, perché ci fu nell'iperinflazione negli anni 70? Perché c'era stato l'aumento il, il, eh, del prezzo di petrolio, del petrolio certo. di 4 volte, mm. mica di 0,4 certo. volte. E quello ha provocato l'inflazione. Poi c'è stato anche diciamo, un fenomeno di rincorsa tra i prezzi e l'inflazione, perché giustamente i lavoratori dicevano ma io voglio lo stipendio più alto perché eh, intanto i prezzi sono aumentati a causa del petrolio. E questa rincorsa ha generato l'inflazione. Non è che il arriva il banchiere centrale, stampa 100, 100.000, un miliardo, 3 miliardi e l'inflazione aumenta. L'inflazione aumenta se le. Se le aziende sono costrette ad aumentare i prezzi perché i loro costi sono aumentati. Uh, ok, del... eh, va quello bene. Quello. Eh, direi che con Io vorrei blocco... solo sì. un riassunto brevissimo. Sì, poi lo facciamo dopo. Ecco, è solo una, una cosa. Una domanda. Se io incontro un giapponese in aeroporto per sì. fare conversazione brillante sì. e risultare certo. abbastanza preparata, cosa gli devo dire? Beato te perché voi lì... Li... Eh? eh? E poi stai attento però che... Allora, devi dirgli Beato dire? Te, perché beato quello te, che stanno, perché eh, quello che noi stiamo facendo in Europa è la cosa peggiore che si potesse fare. Dal punto di vista okay, che ne e no? già qui mi vedrà, no, quals... vedrà la mia preparazione. Beh, non, non voler vale subito vincere Bene. tutto, è il tuo primo intervento. Pub... Abbiamo fatto l'austerità, <ride> sì. il debito pubblico è aumentato. Cioè, no, <ride> è diventato di il rapporto col PIL. E poi aggiungo, so. attento però, poi che... Poi è... però aggiungi di dire al, a Ascenso Abe che i soldi che la banca centrale sta stampando li deve utilizzare per costruire strade, ponti, eccetera, eccetera, eccetera. Eh. Mi Frate, raccomando! Ponti, eccetera, eccetera, eccetera. Ho scritto tutto, vi ringrazio. Grazie! <ride> Grazie! Ce, Ce l'abbiamo fatta alla, alla fine. Ci puntata.